uno spettacolo come il suo, i discorsi alla nazione, può essere definito politicamente scorretto? Ma in un certo senso sì, sono sei racconti. Uno che fa la prologo, dove c'è un personaggio che dice io sono di sinistra, però, e in quel però, pian piano, monta tutto insomma un discorso fascista che però purtroppo fa... Diciamo appartiene a, a molte persone che si definiscono di sinistra, è un po' come dire io sono razzista però, eh, però sono troppi stranieri nel nostro paese, mica siamo il paese del Bengodi, questi vengono qui, fanno quello che gli pare, ci rubano il lavoro eccetera eccetera. No, il, eh, Mediamente oggi i discorsi delle persone che si ritengono di sinistra sono, sono, sono diventati, per quanto riguarda per esempio gli stranieri del nostro paese, sono diventati, no figuriamoci, non è giusto chiuderli nei CIE, però bisognerebbe aiutarli a casa loro, no? Come di, si ave, non, il lager, si al lager, però che se ne restino a casa, no? Tanto sappiamo benissimo che non vengono aiutati a casa loro e che dire aiutiamoli a casa loro non significa niente, perché se a casa loro c'è sta una guerra, questi qui fanno, hanno avuto il diritto di scappare. E per cui appunto questo è il primo de, de, dei sei diciamo, racconti poi ce ne stanno quattro, i quattro cittadini che, che pur sembrando diciamo, apparentemente vittime rispetto a, al, al potere sono in realtà più che sono sì certo vittime rispetto ad un potere che li sovrasta però poi a loro volta eh, diventano eh, carnefici di altre vittime Insomma, se, se ne trovano qualcuno per andare a calci c'è una guerra civile in questo paese, nessuno se ne accorge più perché ormai è diventata una condizione normale, tutti attendono l'arrivo di un tiranno, un dittatore che ponga fine alla guerra civile e ripristini la, la tirannia. C'è una, una frase in questo, in questo spettacolo che non è mia ma è da Andreotti ed è una registrazione che noi abbiamo messo nello spettacolo, Andreotti dice dobbiamo amministrare il paese e il popolo per quello che è e non per quello che teoricamente potrebbe essere, insomma, cioè rappresentiamo eh, in questa maniera il popolo perché è il popolo che è come noi, insomma, noi, no, noi non siamo peggio di, di, di quelli che rappresentiamo. E eh, proprio rimanendo sullo spettacolo Discorsi alla Nazione, eh, insomma, nel corso dello spettacolo eh, ci sono registrazioni, appunto, immagini, compariranno immagini di statisti, dittatori... Papi, personalità insomma, che hanno segnato la storia del Novecento. Questa edizione di Politicamente Scorretto eh, si propone di andare verso tempi di alta civiltà, quindi cancella, eh, cercando di eh, fare della trasparenza e della legalità un futuro eh, migliore. Insomma. Il. Ehm, a livello eh, come dire, istituzionale da parte delle istituzioni a volte questi due pilastri mancano, la trasparenza e la legalità, secondo lei è una mancanza che deriva da una violenza del linguaggio o dal silenzio proprio di certi enti e di alcune istituzioni su temi molto sentiti da parte della gente comune? Ma in un filmetto di Woody Allen, nel senso sono affatti dei più importanti, dei migliori, però un film un po' più leggero e meno importante per la storia del cinema, il cui titolo era l'importante e che funzioni. Non ricordo se all'inizio o alla fine il personaggio che parla direttamente in macchina, che è un po' una sorta di, di alter ego di Woody Allen, dice Sì, ma il fallimento delle grandi ideologie, delle grandi religioni, consiste nel fatto, risiede nel fatto che considerano l'uomo come come tendente al bene. L'uomo non tende al bene, è un infame, è sostanzialmente un criminale, un assassino che poi commetta diciamo, infamie per la propria debolezza o perché è veramente infame, questo qui è tutto altro discorso. E, io credo che, che, che, che noi dobbiamo fare i conti principalmente con, con, eh, con ciò che non funziona dentro di noi, non ne faccio un discorso francescano-buddista. o cioè, Quando noi sentiamo il politico dire non so, della, della morte di Stefano Cucchi, Giovanardi, per appunto dire che era era un, un drogato anoressico, ecco, noi immediatamente in, in quella frase, che pure apparentemente può essere solo una frase un po' pesante, magari un po' imbarazzante quando si parla di una persona appena morta, in condizioni anche probabilmente contraddittorie, però noi, ecco, noi leggiamo una violenza che, che è molto più alta rispetto a quella che, che apparentemente lui compie pronunciando quella frase, quella proposizione, è la violenza che va a, a, a rivistare direttamente i nostri pregiudizi, no? C'è un pregiudizio che noi magari non condividiamo, però ci appartiene, come ci appartiene il segno della croce anche se siamo atei. Non è che io perché non vado in chiesa e non credo in Dio non so da quale parte è il segno della croce, lo so, perché so, sono nato in quel mondo. E quindi sono nato anche in un mondo che mi ha messo a disposizione tutta una serie di pregiudizi. Se una persona che è morta da poco si dice era un tossio immediatamente scatta quel meccanismo per il quale se l'è andata a cercare no? come se dicessi una ragazza di 22 anni alta, carina, in minigonne in Minigonna è stata violentata in una stradina buia, in un quartiere malfamato e immediatamente tutti pensano se l'è andata a cercare poi molti riescono a gestire questa, questa propria violenza e, e, e, e, e, e, e, e cercano di allontanarsi però è una violenza che sta dentro di noi. per questo devo dire devo, mh, penso che bisogna prima affio, affrontare quello che non funziona nella nostra cultura, perché se no facciamo poi il giochino delle istituzioni, quelle delle feste, delle celebrazioni della memoria, il giorno del ricordo. Così, dove ad una memoria nostalgica, quella dei nostri nonni che era il passato era sempre meglio del presente, non, non ci sono più i pomodori di una volta, no? si è sostituita una memoria consolatoria, cioè il presente è sempre meglio del passato, quindi una volta ammazzavamo a vanno, i bambini ebrei, adesso non siamo più così, adesso siamo buoni e celebriamo eh, questa giornata perché la memoria è il nostro futuro per non dimenticare e tutte queste banalità insomma. invece no, la memoria serve per guardarci intorno adesso e non per dire guarda quanto siamo buoni ora, quanto eravamo cattivi prima oppure guarda quanto siamo buoni noi e quanto sono cattivi i mafiosi, i camorristi perché la mafia, la camorra, la sacra corona unita, la l'andrangheta la, la, la criminalità organizzata c'è una forza culturale, e non, e non intendo cultura nel senso di lettura dei libri, o cinema, o teatro. C'è un radicamento culturale che è molto forte. Allora noi dobbiamo lavorare su quel radicamento culturale, e non pensare, cioè il, il, eh, il furto, l'uccisione per loro è un valore aggiunto. È quello che d'altra parte fanno i multinazionali del terzo mondo, insomma. Solo che, diciamo, quando vado a mettere benzina, a, a, al distributore della benzina, non mi, quella multinazionale lì non mi spara, mentre invece in Somalia e in Nigeria spara. Da noi spara anche la Mafia la Camorra, però dobbiamo capirne le origini culturali, perché sennò arresteremo delle persone ciclicamente, e i capi diventeranno altri. Eh, eh, parlando della sua produzione teatrale in molte sue opere, ho notato un ricorso all'oralità, anche alla trasmissione, forse, della, di una memoria, ma soprattutto di un vissuto, prima ancora. Eh, appunto. Eh, tramite personaggi che lei mette in scena durante i suoi spettacoli. E questa memoria, a suo avviso, può diventare una, di proprietà collettiva e può eh, aiutare a eh, scatenare un senso di appartenenza collettiva e una conseguente azione collettiva nei confronti delle persone, cioè da parte delle persone, e nei confronti della lotta alle mafie, questa cosa in che modo può essere possibile? Una volta un, ad un incontro, in cui ha partecipato un grande filosofo della scienza, che ora è morto, che era Paolo Rossi, parlavamo con eh, alcune persone, c'era un assessore, c'era l'altro filosofo, per cui... E a un certo punto siamo, abbiamo quasi litigato su, su, una, su un argomento da, da, da intellettuali stupidi, insomma. Se la memoria è se esiste la memoria collettiva o la memoria è solo individuale, allora la memoria individuale può essere condivisa nella collettività? No, la memoria deve essere collettiva perché se non è collettiva non è condivisa. Un discorso molto insomma appunto da 27 gennaio in televisione. E Paolo Rossi, che era molto più saggio, ha detto: Ma che memoria collettiva? Ma io quando durante il fascismo sono diventato antifascista perché mi hanno portato via da, da Bologna, sono arrivato a Roma e un'amica è rimasta a Bologna è diventata fascista e quando sono tornata a casa l'ho trovata rapata cioè c'è anche una parte consistente delle vicende a cui partecipiamo che che non so gestibili in maniera così limpida, lucida, come dire i, i partigiani no? erano, sapevano, ma che, che sapevano i partigiani? La maggior parte di loro non si rendevano proprio, proprio conto di quello che succedeva, la maggior parte erano giovani, giovanissimi, ragazzi che, che erano cresciuti in anni nei quali non soltanto non potevano leggere che ne so, eh, Marx o, o Lenin, non leggevano neanche Dickens, tanto vero che Emanuele Hartum, che era un partigiano, disse, insomma, era ormai il 44, a Bianca Piretti-Serra, che era una sua amica, Dovresti portarmi dei libri in montagna invece che fucili, pane perché lui diceva noi dobbiamo cercare di ricostruire anche culturalmente questo paese a prescindere dal fatto che combattiamo cioè, il fascismo questo è, perciò per quanto riguarda appunto la, la memoria la memoria è la nostra eh, possiamo cercare in qualche maniera di condividerla con qualcun altro però la memoria è una cosa anche molto piccola io dico sempre la memoria delle de chiavi di de casa cioè mi devo ricordare che ho messo le chiavi di casa perché poi domani torno a casa, se non ce l'ho cioè, la memoria deve servirmi a qualcosa, se, se non mi serve è meglio dimenticare, infatti noi dimentichiamo una montagna le cose, è come gli oggetti dentro una casa, buttiamo delle cose quando non ci servono ed è una buona cosa buttarle o regalarle ancora meglio, insomma. perché facciamo spazio e viviamo, viviamo meglio nel Ruanda nel 94? Quando in tre mesi sono state fatte fuori un milione di persone, dai, dagli utus sono stati uccisi un milione di tuzzi, tra gli UTU si diceva che i tuzzi, cioè quelli che poi sono stati eh, uccisi, eh, che i tuzzi stavano organizzando un genocidio, sull'esempio del genocidio nazista, e che avevano adottato la svastica. E questa è la memoria, cioè, io posso usare la memoria in una maniera terrificante, violenta, quella meglio dimenticarsela. Rispetto appunto a, per quanto riguarda le criminalità organizzate, e, mh, pure che non vorrei fare il discorso di quelli che difendono le, la mafia o la camorra ma, e, in Italia si commettono meno reati che in Germania cioè, per dire, per fare, ma non eh, proprio rispetto alla, alla densità della popolazione si ne commettono meno, reati. e non delle persone che vanno in galera o delle persone che vengono condannate dei processi che vengono fatti, proprio dei reati contandoli proprio, in Italia nel 1948 vennero uccise per omicidio volontario circa 3.000 persone, questo numero è andato scendendo fino agli anni 70-80, che ha fatto su e giù tra i 1000 e i 2000, e poi è sceso sotto i 1000 col passaggio del millennio, cioè con il 2000, adesso siamo a poco più di 500 persone che, che muoiono appunto eh, dei de, de omicidi volontari, che è un numero leggermente più alto rispetto a quello della città di New York. Per cui il problema nel nostro paese non è gli atti criminali, che ce ne stanno, figuriamoci, Furtico. La maggior parte dei reati sono reati piccoli e piccolissimi. Il problema è culturale, cioè la mafia, la camorra, le, le criminalità organizzate uccidono anche le persone, figuriamoci, però, soprattutto gestiscono gestiscono culturalmente interi territori per cui è, è lì che bisogna lavorare poi uccidono anche tre persone poi sì, perché questi spacciano la droga Ma spacciano la droga perché la gente compra la droga perché questo è un paese eh, ignorante, cattolico e proibizionista eh, però poi gestiscono la, la, la, la prostituzione perché c'è gente che che va con le prostitute, cioè, per, per questo dico è un'entità culturale intesa in senso antropologico, insomma, no? che, che Totorrina sia un fine dicitore o che ne so, Buscetta, cioè, che ne so, un grande poeta. E in ultimo, eh, lei propone un teatro sempre connesso con l'attualità di forte impatto civile, e secondo lei in che modo possono essere valorizzati e finanziati? spettacoli teatrali, eventi come queste, manifestazioni come politicamente scorretto, questo in un periodo in cui eh, nel settore pubblico, nella cultura, sono stati notevoli tagli. Sì, beh io non credo che eh, si debba finanziare un teatro perché si occupa... Del, diciamo, de, della mafia o de, de, per esempio un grande spettacolo dei paolini, delle dighe che crollano che poi non è crollata la riga, insomma dei disastri, finanzieremo uno spettacolo che parli delle, de, de, de, de, del disastro in Sardegna solo perché è un argomento che dobbiamo affrontare Quell'argomento argomento ne parliamo sui giornali, ne dobbiamo parlare attraverso insomma, i mezzi di comunicazione con un linguaggio che sia un linguaggio diretto, il linguaggio diciamo, letterario, teatrale, cinematografico quello dell'arte, de dell insomma è un linguaggio che deve essere per forza mediato, indiretto perché è, un, eh, perché è un linguaggio che, che cerca, che ricerca ancora, è come, è come appunto il fisico che studia... Che teorizza X che teorizza il bosone e invece quello che, che, che, che mi semplifica l'uso del computer, fa, cioè, sono due mestieri diversi, uno serve ne, nel presente in maniera molto diretta, quello che, che mi dà la, la medicina che, che mi me, me fa passare una malattia, che mi cura anche semplicemente il mal di testa e poi c'è quello che, che sperimenta, che ricerca qualcosa che, che forse troverà tra 50 anni e che servirà magari tra 500, ecco il teatro deve, deve pensare a come il linguaggio non funziona, come è scordinato, come diventerà, deve essere un massaggio per il cervello, non deve servire ad informare le persone, per quello ci dovrebbero essere i giornalisti, alcuni sono bravi, alcuni meno, ognuno è lì professionale di gestire il proprio lavoro insomma, come può, come sa, come, come vuole.